E bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Salve al Mondo in un nuovo episodio della prova di fiducia dei miei iscritti Siamo qui con Aurora Bella E oggi ragazzi lei è indispensabile, dovrà cercare di diciamo non far uh, capire che diciamo è una cosa fatta per un video a chi dovrà entrare dentro la base Ora vi faccio vedere ragazzi tutto ciò che abbiamo preparato, non, è tanta la non sono tante le cose però Beh secondo me qui un inventario te lo fai abbastanza bene ovviamente raga è poca roba è eh? giusto per vedere se uno è leale, è leale nei miei confronti oppure no io raga starò fermo in questa maniera aurora li, di li dirà che poi tipo che sono andato non lo so in bagno a fare una cosa e vedremo entrare la gente da, da qua dove sono io praticamente qua sopra Quindi, ragazzi, che dire, iniziamo, mettiamo pubblica e vediamo un po' chi entrerà. Ovviamente, io raga, mi andrò a mutare, perché sennò, raga, la gente penserà che io sono qui a giocare. Quindi, mettiamo online, mettiamoci in posizione così e andiamo a mutarci. Vediamo un po' chi entra. Ok, ragazzi, è entrato il primo, attenzione, attenzione. attenzione. Ciao. Zitti, zitti, Ciao. tanto loro non mi sentono. E voi sì, mi sentite. Ma... Eh, sono Auri, perché Davide... E qua, ma è andato in bagno. Ah. Ragazzi, sì, vi faccio vedere la, la, il video come se voi siete come dentro è? la base quindi, raga. bello: ci si vede appena a casa, appena si. però, ragà, che i canali, cari settimanali, ci... cariate settimanali. Carri, settimanali. Oh, mi sentite? Ma... Oh, mi sentite? No, ho già capito tutto, qua è una prova, qua è una prova, lo so Che prova? Davide Dominati sta facendo una prova, se i suoi iscritti truffano, ho già capito tutto Che prova, che prova, Ciao che prova? YouTube, ciao! No, non lo sto facendo, non lo sentire, io Ho già raga, capito tutto Raga, ma come fa? Voglio essere cariato la gente ah, vuole essere non cariata non capire che sta facendo una sentiamo, prova sentiamo. wow ma state facendo una youtube si sta facendo un video te lo dico io sta solo facendo una prova se i suoi iscritti sono onesti no no fra un in imbogna veramente troppo però lo so ho già capito tutto è inutile no, guarda che si vengono qua ti truffano veramente eh se vengono qua si truffano seriamente. Sì, ma io non lo truffo perché come si dice è uno dei miei youtuber preferiti. E come si chiama? Si chiama Demoni. Posso vedere la Massamone? Posso vederla? Beh, io la devi ridare, comunque è normale, te lo dico io. Posso vedere la Massamone 142, la voglio vedere? la voglio truffare ti giuro voglio vedere ma lo so si sì, lo so ma io non truffo tanto è onesto io se fosse un truffatore l'avrei truffato basta che Boh, raga rivegliamoci non è da truffare bro ma dopo lui ti dà uee sì, so. ma... che facevate oh io non la stavo guardando oh siete pazzi eh. ah ma dovevi chiudere E eh, lo eh. so ma non so come si fa cioè Davide ma siamo sicuri che non stavi vale. facendo una prova se i tuoi scritti troffavano? È... Sì sì è una prova non è una prova oh, lei, è una io prova, avevo già capito prova. io avevo già capito tutto infatti prima oh, ho detto ciao YouTube oh, ciao, ciao YouTube no. ciao eh, lo, so, lo so credo che ci sei stato sempre tu Sì, è sempre Obvio. lui sempre lì lui è il capo di raggio a te, se che siete stati bravi ragazzotti va? Grazie. Niente, faccio comunque entrare i prossimi video. Comunque sono miei preferiti, Ragazzi, questi due iscritti erano onesti. Andiamo a vedere gli ultimi due. Chissà se saranno onesti oppure no. Ero intanto bravissimo. Intanto bisogna dire la verità, raga. Vai, mettiamo pubbliche e vediamo chi andrà ad entrare adesso. Attenzione, raga. Ecco, ecco, raga. Oh Fra, eh, sono Auri, Davide è andato in bagno. vorrei arrivare tra Ma state facendo una live? No, no, eh, era un po' qui perché Posso io giocare? Scaricato, ho scaricato Salva al Mondo da due giorni quindi non so ancora come si gioca Perché sono un fan di, di Davide eh, Va bene, quando arriva glielo chiediamo Guardalo Dark, guardalo Guarda Dark Guarda Dark, raga Dark non truffa, già lo so, raga Già so che Dark non truffa Guarda, guarda, mi stai dicendo di chiudere Assurdo Assurdo, raga Bisogna vedere se truffa l'altro ragazzo, però, eh L'altro ragazzo vediamo perché è chiesto subito delle live, quindi magari è così interessato tantissime materiali che potrebbe truffare, ragazzi. andiamo un po' a vedere sto, sto fuori così non prendo le armi Auri oh, Oddimmi! Oh, Io sto fuori così non prendo quelle armi che ci sono lì, ok? Ah sto va qui. bene, ma se vuoi entra tanto Davide tra poco dovrebbe arrivare andate in bagno ma, cioè, mi va se prendo l'arma. Eh, non lo so, io non so niente, cioè, ho salvato il mondo da ieri, non so... Sta qui, io. Se vuoi ti posso regalare un'arma. No, no, tranquillo, tranquillo, grazie. Comunque non penso che ti bagni. Sì ma non le prendo Perché ho già lo zaino full bene. Anche se non ce l'ho full Vabbè però non le prendo Perché sono un suo fan E mi sta molto simpatico Dunque non voglio che si arrabbia con me Se le prendo. Raga ma quanto è va carino bene, bene. Quanto è carino questo ragazzo Torniamo raga torniamo. Bravo Fra che non è preso niente che non avete preso niente dark già lo sapeva allora per il premio raga visto che non vi niente vi do qualche cosina dai vieni Mattia ma io volevo venire perché mi stavi simpatico e ero un tuo fan grazie lo so lo so grazie mille è full vabbè serve bene Mattia raga Mattia e dark non truffano, Credibile, ho solamente iscritti onesti, ho intenzione E niente ragazzi, vorrei dire che tutta questa roba la riprenderemo noi Per ora raga, come il primo episodio, nessuno ha truffato Abbiamo fatto entrare quattro persone, nessuno ha truffato Se volete un altro episodio della prova di fiducia dei miei iscritti ragazzi Vi ricordo di lasciare un like e un'iscrizione al canale se siete nuovi Proviamo a raggiungere, ragazzi, i 100 like tondi tondi per un prossimo episodio. E chi lo sa, ragazzi, magari toccherà proprio a voi a essere sottoposti alla prova di fiducia, raga. Quindi, mi raccomando, mandatemi la richiesta che le accetto sempre a tutte. E, come ho già detto, vi raccomando, un bel piacere in su. Detto questo, ragazzi, ci si becca in un prossimo video. Da Dede De Dome, Aurora, è tutto. Bella. Ciao, ragazzi, bacione.